Esultare per un gol è espressione di felicità? Questa è la domanda che mi facevo in questi giorni guardando gli europei di calcio, e è una domanda che forse varrebbe la pena effettivamente farsi più spesso quando si vede quel comportamento di chi grida, di chi digrigna i denti, di chi stringe i pugni, contrae i muscoli e. Con tutto se stesso tira fuori qualcosa di intenso, di energetico, di emotivo nel momento in cui la propria squadra, del cuore, fa gol. È un qualcosa su cui varrebbe la pena soffermarsi, perché spesso quello è percepito come felicità, ma probabilmente, assolutamente, all'interno di quel momento c'è una componente di felicità nel fatto che la propria squadra ha appena fatto gol, ha appena segnato gol. Contemporaneamente però l'espressione principale che stiamo esprimendo in quel momento forse non è la felicità. E cercare di avere chiaro questo concetto è molto utile per non dare un'idea sbagliata né di come funzioni la felicità, che è un'emozione che ha tutta una sua autonomia, un suo senso, se riconosciuta in modo chiaro, e contemporaneamente quindi per non fraintenderla con qualcos'altro perché in questo caso quindi noi stiamo parlando di un'emozione che non rilassa il corpo non ci fa stare lì belli eh, rilassati a goderci lo spettacolo che il gioco del calcio o qualunque altro sport in quel momento ci sta offrendo ma no siamo tesi siamo contratti c'è una partecipazione a un qualcosa che, su cui si vorrebbe spendere delle energie che invece esultano poi in un eh, andata bene andata male o altro quello che succede in quel momento è che tendenzialmente le persone quando esultano per un gol l'espressione, che questo lo vedremo chiaramente eh, se togliessimo tutto il contesto e vedessimo soltanto la fotografia del tizio che, o della tizia che, che grida in quel momento noi vedremmo una persona estremamente arrabbiata vedremo una persona che sta esprimendo la rabbia in maniera molto intensa e la rabbia è un'emozione assolutamente sana, positiva, che è importante che trovi una sua espressione anche nello sport, ma che appunto è la principale protagonista dell'esultanza quando succedono dei gol. Anzi, quello che succede nello specifico generalmente è che durante eh, un match, una partita, un incontro, qualunque sia il tipo, la tipologia di sport, un'esibizione, qualunque tipologia di sport stiamo osservando. Quello che succede spesso è che durante la competizione ci sono dei momenti in cui c'è molta paura e molta rabbia e poi quando ci sono dei, dei traguardi, dei conseguimenti, dei gol, dei punti o qualunque altra cosa sia spesso c'è un certo grado di gioia, di felicità e poi l'espressione anche lì di tanta rabbia che trova finalmente il suo sfogo. E questa cosa assolutamente a volte viene fraintesa come si se qualcos'altro e da questo poi derivano poi tutta una serie di eh, ragionamenti sullo sport che possono far fare un po' di confusione. Infatti lo sport è un'occasione eccezionale se riusciamo a coglierla. Perché la prima cosa che varrebbe la pena considerare all'interno di questo ragionamento è che le emozioni non sono né positive né negative, non possono essere etichettate secondo queste due, eh, queste due versanti del più e meno. Ma sono, anzi, semplicemente un'espressione naturale transitoria di qualcosa a cui stiamo pensando, di un modo in cui stiamo pensando a qualcosa. Ed è importante imparare quindi a distinguere tra felicità e rabbia all'interno di quello che succede nello sport. Perché appunto la rabbia è un'emozione primaria, fondamentale, ed è un'emozione che tutti noi abbiamo, che noi a volte esprimiamo in modi più o meno personali, ed è un'emozione innescata da un desiderio di cambiamento, da un pensiero che stiamo facendo rispetto a qualcosa che vorremmo cambiare. La rabbia è un'emozione centrale nel nostro modo di intervenire nella realtà e nel cercare di partecipare alla realtà per quello che è, cercando di farla diventare quello che noi vorremmo che fosse. Cioè, in generale, tutte le volte, e questo forse è un po' il riassuntivo del come funzionano gli sport, che sono occasioni in cui ci sono delle regole per gestire determinati comportamenti, però le regole poi alla fine si basano sullo strutturare, quello che fondamentalmente è che in una situazione X le cose vadano in un modo Y grazie a una mia partecipazione, cioè Secondo questo ragionamento quindi ogni volta che interagisco in un modo che quindi viene filtrato da un set di regole può essere un'attività sportiva. A volte un'attività sportiva muscolare come possono essere eh, tanti sport classici e altre volte invece possono essere degli sport invece più mentali che non muscolari ma in cui sempre cerco di determinare un risultato grazie a una mia competenza. E quando cerco di modificare quindi la situazione che c'è sul tavolo, sul campo, eh, nella, nella vasca, dovunque essa sia, sto cercando quindi di esprimere la mia rabbia nel tentare di modificare qualcosa. La rabbia è un'emozione fondamentale nello sport e la rabbia è un'emozione estremamente frentesa. Cioè capita molto spesso che eh, la rabbia venga, venga confusa come un'emozione legata a un aspetto di ostilità, a un aspetto di aggressività, come se una persona arrabbiata dovesse per forza eh, voler cambiare le cose eh, appunto facendo del male a qualcuno, essendo violento in qualche modo. Ma quella è soltanto una versione forse un po' semplicistica, un po' eh, sintetica e eh, limitata del modo in cui si può esprimere la rabbia in realtà non sta scritto da nessuna parte che la rabbia deve essere espressa in maniera violenta verso qualcuno la rabbia è un'emozione che appunto non è contro qualcuno è un'emozione nell'intervenire nel, nell nel portare un cambiamento poi che cambiamento sia in realtà sta tutto a noi vedere un attimo di cosa si tratta molte situazioni passionali e piacevoli possono essere incentrate intorno alla rabbia e Anzi, il fatto che a volte purtroppo eh, manchi la cultura della, della competizione, quello purtroppo è quello che fa sì che certi ambienti, invece che avere una cultura sportiva, finiscano per essere degli ambienti tossici, delle realtà in cui invece che crescere come persona all'interno dell'attività sportiva, si finisca per diventare purtroppo una cozzaia di gente incivile. E questa cosa purtroppo succede abbastanza spesso anche in tutti quei contesti in cui appunto non c'è competenza emotiva nel riconoscere e valorizzare quella che è l'espressione sana di un'emozione primaria e naturale come la rabbia. Cioè perché a chi non è mai capitato di sentire nello sport magari qualcuno che suggerisce a un giocatore di una qualche squadra di tirare fuori eh, la sua aggressività, la sua cattiveria, eh, a volte capita che si sentano dire certe cose, eh, fagli male, cose di questo tipo, o nei cori da stadio che ci siano a volte un'ostilità verso l'altra persona, quasi come se davvero si fossero nemici in qualcosa. E quando succede questo, quello è davvero un lato effettivamente abbastanza oscuro e sgradevole di quella che invece può essere un'esperienza estremamente matura e capace di accrescerci in quanto persona all'interno dell'attività sportiva e della coralità che a volte lo sport può permettere cioè può essere l'occasione per condividere con altre persone un qualcosa di piacevole e sociale e socievole, anche all'interno di una competizione più o meno accesa, più o meno in te, eh, fisicamente intensa. Cioè non sta scritto da nessuna parte che perché una cosa sia civile si deve star lì a scambiarsi le margherite, non è che deve essere quello. Però contemporaneamente quindi allo stesso tempo voler far male all'altro voler umiliare l'altro voler danneggiare l'altro quello invece non è espressione della rabbia è importante quindi che per quanto possibile proviamo a distinguere tra lo sport come strumento estremamente utile per veicolare anche una serie di contenuti di valori che possono arrivare a un pubblico a cui altrimenti certi messaggi non arriverebbero perché eh, parlano soltanto in, quello, in quella fase della loro propr propria vita L'emozione della rabbia parlano soltanto il linguaggio del voler cambiare qualcosa in un'esistenza che non è soddisfacente per loro, quindi una situazione in cui lo sport può essere estremamente positivo a salutare. Diversamente, invece. Altre volte invece lo sport diventa l'occasione soltanto per sfogare le frustrazioni e le sofferenze che in altro caso invece non trovano nessuno spazio e invece che diventare un'occasione per impegnarsi di più a essere seri nella propria vita, diventa un'occasione per andare a far casino dopo che ho abbassato la testa ho preso bastonate per tutto il resto della settimana. Quando succede questo non abbiamo un problema nel fatto che nello sport ci sia la rabbia e che sia un'emozione centrale della rabbia. Ma abbiamo un problema di civiltà e nel fatto che in alcuni ambienti tossici legati anche spesso allo sport, ma non alla cultura sportiva, ma a gente che frequenta il mondo dello sport ma che di cultura ne è ben poca, troviamo spesso un certo grado di inciviltà. Tra l'altro questo lo troviamo nei tifosi, a volte quando i cori finiscono per essere qualcosa di ostile, di ghettizzante, di... Eh, contro le persone, ma lo troviamo anche negli sportivi. Quando vediamo la differenza tra lo sportivo che eh, quando segna un gol dedica il conseguimento del suo impegno e del suo sforzo alla famiglia, alle persone a cui vuole bene, ai suoi cari, ai suoi amori, eccetera, o a una causa. Che è un modo sano e salutare di esprimere, di esprimere quindi qualcosa che si è appena raggiunto. Da altre persone che a volte invece, quando fanno un gol, vanno sotto la tribuna avversaria, gli fanno da star zitti, gli, gli dicono: gli, gli, gli, gli, gli, gli, gli, Vedete cosa abbiamo hanno fatto, eh, li insultano e c'è un modo sgradevole di mettersi in opposizione. Tra essere in, competiz in competizione e essere in opposizione c'è una bellissima differenza che appunto a volte può sembrare può sembrare quasi fosse la stessa cosa e c'è la tendenza proprio nel non comprendere bene la sfumatura emotiva di quello di cui sto parlando a volte ci può essere la tendenza a far passare tutto in cavalleria come se vada tutto bene ma sì ma è, nello sport questa cosa si fa è normale che si faccia e invece non è assolutamente normale che si vada a insultare gli altri è una questione di educazione e di civiltà. Che è una cosa che in certi contesti, appunto, anche perché nello sport spesso eh, ci sono ambienti e eh, ci sono persone giovani e giovanili effettivamente che ne fanno parte, a volte si lascia un po' correre, quasi come se in quel contesto questa cosa non servisse. Mentre invece, proprio nello sport, è uno degli spazi in cui più di tutti serve che ci sia un certo grado di civiltà e di educazione. Perché lo sport parla il linguaggio della rabbia. E le persone hanno bisogno dello sport per poter essere educate nel loro modo di vivere la rabbia, per poter imparare a vivere il confronto e lo scontro in un mondo complicato, aggressivo e competitivo in cui saper gestire le proprie emozioni per partecipare in modo civile all'incontro con gli altri, senza invece scadere in comportamenti incivili. Quindi, perché, perché sia chiaro... L'adolescenza, per esempio, è uno di quegli spazi in cui questa cosa si vede più di tutte, perché l'adolescente poi per definizione è quella persona che è in quel momento della sua crescita e del suo sviluppo in cui sta cercando di capire eh, come sortire un effetto nel mondo, come sortire eh, un cambiamento in un mondo che spesso volentieri non conosce o in se stesso per certe cose per cui non si piace. L'adolescente la rabbia come emozione spesso problematica all'interno delle sue interazioni e riuscire a fare in modo che gli adolescenti riescano a fare esperienza della rabbia in modo salutare è una cosa estremamente importante Infatti lo sport spesso eh, quando ci sono dei, dei coach, dei professionisti che riescono a portare cultura sportiva, eh, a volte riescono a recuperare anche da certe situazioni abbastanza problematiche delle persone per cui eh, prima invece ci saremmo magari aspettati che eh, il loro futuro sarebbe stato soltanto il carcere. Mentre invece assolutamente mh, può essere un'occasione per diventare non solo delle persone civili, ma delle persone estremamente capaci di stare bene in il, nel, confronto, nel confronto civile e nello, nello spazio con gli altri. In questo senso, quindi, esultare per un gol è anche felicità, ma è soprattutto rabbia, e in questo la rabbia non è un'emozione che si esprime con gli insulti. Quando la rabbia si esprime con degli insulti, quella è inciviltà. Per capire, la differenza tra un'esultazione civile e incivile consiste nel fatto che l'esultazione civile fondamentalmente si basa sul dire nel modo più piacevole, divertente, simpatico e coinvolgente possibile quanto si è fatto bene e quanto si è felici di quanto si è fatto bene. Diversamente una qualunque, una qualunque insulto, una qualunque esultazione quindi incivile nei confronti degli altri riguarda il sottolineare quanto gli altri non siano in grado, quanto gli altri siano persone sbagliate, quanto il valore degli altri sia basso o quanto il valore proprio sia alto perché si è fatto qualcosa. Cioè quando si entra nel merito del valore personale o altrui, sia in positivo che in negativo, c'è un certo grado di sgradevolezza e di inciviltà che inizia a montare all'interno dello sport, all'interno della tossicità che poi può andare a permeare quello che è l'ambiente anche dello spogliatoio. In questo senso quindi cercare per quanto possibile di esultare in maniera civile significa... Lasciarsi andare, alzare il tono di voce, gridare quanto si vuole, se il contesto non è un condominio e la gente non sta dormendo, ma eh, cercare di divertirsi assolutamente nell'esultare, nel partecipare all'attività sportiva, con tanta felicità, anche perché no? Con una grande dose di rabbia, ma senza inciviltà. L'educazione può assolutamente far parte anche della, della sana, compet divertente competizione sportiva e con questo spero di aver espresso chiaramente un'opinione rispetto al se esultare per un gol è espressione di felicità o espressione di qualcos'altro eh, questo è tutto, eh, io sono Valerio Celletti e ci vediamo al prossimo video